Visto che i video in cui parlo di programmazione stanno andando da Dio, e visto che ho già fatto video in cui mostro come programmare più che altro introduco una mia amica Lucilla a programmare in Python con tutte le difficoltà del caso allora mi sono chiesto perché non inizio a programmare io? Quindi in questo video mi sporcherò le mani e mi metterò al computer per programmare Questo video è un esperimento e se vedo che vi piace ne farò altri. Ma quindi passiamo avanti. Cosa voglio programmare? Ovviamente non voglio fare roba a caso, voglio fare roba che vi interessa. Non fa altro che svolgere esercitazioni e prove di esame, dove possibile, di esercizi di programmazione che vengono date nelle università italiane. E ricordandomi di una vecchia canzone di Raffaella Carrà, PROGRAMMARE E DA TRIESTE IN giù! Iniziamo appunto con l'Università di Trieste Oggi svolgerò un esercizio preso dal corso chiamato Laboratorio di Programmazione e Artificiale e Statistica che in sostanza è Python con qualche lezione di Machine Learning E quindi andiamo a leggere di cosa si tratta questa esercitazione la media mobile è un'operazione che, data una serie di valori, calcola la media di una finestra che si sposa sulla serie fino a calcolarla per tutti i valori. Il parametro fondamentale e unico di tale operazione è la lunghezza della finestra. Per esempio, con la lunghezza della finestra pari a 2, e data la serie di valori 2, 4, 8, 6, la media mobile calcola il primo giro risultato 3. Per il secondo il risultato è 6 e per il terzo il valore è 12. Qui c'è vedete un esempio con i dati 2, 4, 8, 16. In cui vedete che se usate una finestra di 2, la media mobile calcola prima la media fra 2 e 4, poi fra 4 e 8 e 8 e 16. Create quindi la classe Moving Average che venga inizializzata con la lunghezza della finestra e che abbia un metodo computer che prende in input la lista di valori della serie e che ritorni la lista di valori corrispondente alla media mobile. Qui c'è un esempio. Ovviamente in Python istanziare un oggetto Moving Average in cui 2 è la lunghezza della finestra. A computer si basta una lista. Scrivete l'oggetto nel file esame.py e ricordatevi di effettuare i vari controlli relativi agli input e ai casi limite. Le decisioni che devono essere azzardate in caso di input non corretti o casi limite devono essere istanziate di una specifica classe, ovvero Exam Exemption. E dovete definire nel codice esame.py come segue. E che poi userete come una normale eccezione, ad esempio, raise exam errore, lista di valori vuota. Attenzione, se il file non si chiama esame.py, se le eccezioni realizzate in, in caso di errore non sono di tipo exam exemption o se la classe non si chiama moving average, l'esame non potrà essere valutato. Sì, ma stai calmo il motivo di questa cosa è che voglio nel file che le classi abbiano dei nomi specifici secondo me è che avranno una sorta di valutatore automatico che prende i file consegnati dallo studente e poi passa i vari dati e testa come funziona secondo me questo è il fatto che tra l'altro farei pure io così se dovessi strutturare un esame di questo tipo benissimo allora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a fare questo esercizio ma prima di andare volevo dire un paio di cose un appunto matematico che ci tornerà utile nei vari programmi che facciamo, e l'altro è su quali linguaggi di programmazione utilizzerò. Allora, non so se voi ci avete fatto caso. Quando avevamo quattro numeri e la finestra era di 2, il risultato era di tre numeri. Quindi la lista risultante aveva tre valori dati da tre medie. Se facciamo la stessa cosa la finestra di 3 avremmo due valori. Qual è lo schema che si vede? Che la lista dei risultati avrà come lunghezza, lunghezza della lista dei dati, meno la grandezza della finestra più 1. Ricordatevi questa formula che ci tornerà utile. Adesso quale linguaggio di programmazione utilizzerò? L'esercizio richiede Python, ma io utilizzerò altri due linguaggi di programmazione che sono C ⁇ e Java. Il motivo per cui utilizzo questi altri due linguaggi è per diverse ragioni. C e Java sono anche insegnati alle università, quindi in altre università, o anche nella stessa università, ma in altri corsi, quindi potrebbe giovare anche a qualcun altro di voi. Secondariamente, Python è un linguaggio interpretato e voglio utilizzare anche un linguaggio compilato per fare la stessa cosa, ma anche un linguaggio a terra di mezzo. E anche perché se lo facessi solamente in Python, lo farei in tre minuti. Che co video Sarebbe tra minuti C'è da ricordare che io non programmo né in Java né in C++ da una vita Soprattutto per quanto riguarda C++ ad oggetti Però quando io programmo delle robe per Arduino che, che è C e C++ Io comunque lo faccio come fosse sì Lo utilizzo come se fosse sì E inoltre non posso utilizzare sì per questo esercizio Perché si prevede l'utilizzo di eccezione E sì, non avendo le classi non ammanco l'eccezione, Quindi dovrò utilizzare sto cavolo di C++ e quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo qui dietro iniziando con python allora andiamo a implementare questa moving average con python cosa da fare come abbiamo letto è creare la classe moving average che ha come primo merito il Quando io faccio le cose in Python, no? soprattutto quando faccio le classe, anziché utilizzare cell phone fanno tutti io uso this in onore dei programmi, in onore dei linguaggi di programmazione tipo Java, ci possiamo qualunque cosa, come direbbe Lucilla. Allora chiamiamo il suo cazzo. Poi io metto this. Ok, e quindi qui ci mettiamo poi un parametro che lo chiamiamo Windows Science loro dicono che nel caso in cui ci fosse un'eccezione devo utilizzare un'eccezione di questo tipo non dobbiamo fare nulla di particolare prendiamo solamente tutto quello che ci dà il superclass exception va bene allora qua nei windows size almeno dobbiamo impostare diciamo una sorta di condizione che almeno la window size deve essere positiva if che caso è successo qua if uh, window size minore o uguale a zero raise exam exception eh, la ah facciamo tutto in inglese windows size must be positive, positive magnifico, allora a questo punto dobbiamo considerare un metodo che si chiama come lo chiamo qua, perché qui vogliamo tutti che si chiama alla stessa maniera compute, prendi in input una eh, lista di dati Vabbè. Prendiamo la dimensione della lista. ma Come ci assicuriamo che i dati siano una lista? In teoria, si potrebbe fare una cosa di questo tipo: if eh, tipo cioè instance of eh, data list return tutto questo else comunque si sì, else raise exam exception eh, input data x no a list poi dobbiamo creare una lista dove mettiamo il nostro risultato result, e la inizializziamo a vuota facciamo la nostra iterazione quante iterazioni dobbiamo fare dobbiamo fare in totale come vi ho spiegato poco fa esattamente n meno la lunghezza della finestra più 1 facciamo un giro foro Okay. e quindi prendiamo i primi elementi su cui fare la media, li mettiamo in risultato. Quindi i primi elementi su cui fare la media sono il risultato che va da i fino a i più 1. Ah, ecco perché non mi dà l'autocompletamento su this. Che sono deficiente. Ecco, ho dimenticato ho di mettere il parametro dell'oggetto e poi mettiamo il risultato in so, nella lista. Poi succedono solamente gli elementi nella finestra, non ci calcola la media. Come calcoliamo la media? Ora si possono fare diverse cose, tipo utilizzare una. Libreria esterna, ma è una media, ce la calcoliamo noi. Che ci vuole per quella media, e come ci si calcola una media? Usiamo la funzione built-in SUM di R e la dividiamo per Windows Size. E qui ci mettiamo average ho voluto creare una nuova variabile, ho voluto mettere tutto su R. Ma lasciamo perdere. Quindi, qua prendiamo gli elementi dentro alla Windows Size. Qui calcoliamo la media, il risultato la mettiamo qua. Penso che dovrebbe funzionare quasi tutto. Tuttavia, c'è un problema. Ora allora, lo vediamo dopo qual è il problema. Quando testiamo il nostro simpatico programma, creiamo un'altra cella. Facciamo l'esempio che abbiamo qua moving average moving average di 2 e poi come moving average di 2 4 8 16 In che caso sti numeri o di numeri uguale. e come c'è il print questo. sotto seguiamo questa cella non sono problemi, seguiamo questa tracella e abbiamo dei problemi. Certo, perché sono deficiente. Confi! E certo che non funziona, dannazione! Non è ok Adesso dovrebbe funzionare Perché? Tutto zero! <ride> non so qual è il problema di preciso. Mettiamo qua un breakpoint. Tra l'altro questa è la prima volta che uso Visual Studio per Python. Vediamo, come funziona. Ehi, come mi che faccio partire il debugging? Amico, il debugging. Uh, Visual Studio mettere sempre tutto complicato. Non so come debuggarlo e quindi lo facciamo alla vecchia maniera. Vediamo cosa contiene R di volta in volta. Contiene una lista vuota R. Perché contiene una lista vuota? Cosa contiene I? E cosa contiene I più this Windows Size? Eh, da 0 a 2, da 1 a 3, da 2 a 4. Oh, ma sono una... Data! Ah, oh, il bello della diretta, è sempre così, il bello della diretta. Questo dovrebbe funzionare, non mi... Perfetto, 3, 6 e 12 Oso. Ora qua, diciamo, ci stanno tanti cicli, tante robe, ok Molto di queste cose ce lo si può eliminare utilizzando tipo Numpy per certe cose Però so cosa fanno in questo corso Quindi facciamo finta che non possiamo utilizzare porte esterne O comunque dobbiamo limitarne il loro uso Vabbè Ok Ora possiamo, diciamo, fare questo in una sola riga Utilizzando quello che si chiama List Comprehension Guardate come semplifico questo codice Restare sotto Andiamo a fare la media qua Utilizzando la List Comprehension Dobbiamo fare in questa maniera Intanto prendiamo questo Lo mettiamo qua Con la sum di questo poi lo dividiamo per il Size e poi for me in range n n mi che funziona. Se lo scoppio tutto, funziona, yeah. Mettiamo qua un altro numero per vedere che effettivamente il mio codice sta funzionando ho yes. tutto queste quattro linee utilizzando una list comprehension che diciamo, è un modo come dicono i di programmatori un po' Pythonic per fare le cose, però c'è una cosa che non funziona. Ora vi spiego qual è il motivo: perché, come mi pare di capire a me da questo esercizio, il fatto che ci siano delle eccezioni, possiamo fare in caso di errore intanto qua possiamo fare questa cosa, se no per esempio possiamo qua dei dati che non sono per esempio numeri anche se sono delle stringhe che rappresentano dei, dei numeri non sono di fatto dei numeri noi riceviamo un errore error. quindi noi possiamo fare questa cosa try 7 type error io specifico qual è l'errore così posso mandare un messaggio di errore specifico: Raise exam exception. The provided list of data contains non-numeric values Vediamo cosa succede adesso. Come sto dicendo che, che è stata una exam exception che a sua volta è stata generata quando si stava gestendo un ci sono di tipo type per ci siamo ora però cosa succede se um, magari passiamo dei dati numeri passiamo moving average tipo una stringa abbiamo questo problema in realtà abbiamo questo problema in qua allora come possiamo risolvere questo problema? facciamo una roba di questo tipo if type window è uguale a int oppure type window size è uguale a flop the provided window size must be of numerical numeric type magnifica ecco qua, perfetto, ci siamo va bene, quindi se qua passiamo monnezza, non funziona, quindi passiamo questa se qua passiamo quest'altra monnezza, non funziona però una domanda cosa succede nei casi limiti se passiamo 1 funziona se passiamo 0 non funziona ma non abbiamo visto un altro caso quando la finestra è uguale tanto quanto la ha i dati passati che dovrebbe funzionare in teoria e infatti funziona ma cosa succede se eccede cioè la, la finestra è più grande dei dati che passiamo. risultiamo una lista vuota, e questo è ovvio perché praticamente ehm, n iter diventa eh, un numero negativo e quindi qua mi genera una, una lista vuota. Magari facciamo questa roba qua: if n è maggiore di this window size raise, exam, exemption the window size is bigger than the pro provider data list vediamo che succede ah oh no, lo farà al contrario, vabbè perfetto comunque 5 dovrebbe funzionare magnifico. Ora mi sa che dobbiamo gestire un ultimo caso in cui per esempio i dati sono vuoti. Queste cose le fare tutte con le, le asserzioni, ma non possiamo utilizzare, dobbiamo fare purtroppo exam exemption. Devo fare tutte delle asserzioni. Vabbè if n uguale uguale a 0 raise exemption. provided data list un po' come diceva qua non mi piace stavo scrivere errore liste volate vuote beh. bisogna dare secondo me il messaggi di errori più di impatto e ovviamente tutto funziona perché eh, qua devo dare una lista vuota giusto windows size si spieghi trovate il danda ah certo diciamo questo dobbiamo mettere prima dobbiamo mettere prima e qua possiamo anche utilizzare al sif giusto? per provare a data liste sempti Eccellente the wind size big delivered list 32 perfetto. Anche crocio che crocio sembra che abbia gestito tutti i casi dell'esercizio. L'abbiamo risolto. Tra l'altro ho fatto addirittura diverse versioni utilizzando clic foro e list comprehension adesso passiamo a C ⁇ e la prima cosa che devo andare a cercare in C passato perché non me lo ricordo è come si fanno le eccezioni in inglese tutto che c'è il try catch e tutte queste cose belle che a noi piacciono però non ricordo come si crea una propria eccezione di extension va bene prendiamo tutto questo codice e lo trasformiamo in qualcosa di c++ e poi creiamo la mia classe exemption class exemption public exemption No, uno Ecco perché odio C++ con questi c***o Di Strona c***o Io sì, sono le stringhe in C++ Ma Poi magari lo modifichiamo dopo Perché non mi ricordo come si usano Message ok Pass Moving Average Allora, prima devo fare public mm. Vediamo come sono bravo a crearmi le classi G sì. Diciamo qua Non bisogna fare come abbiamo fatto in, in Python Io mi sa che tutto sto codice qua Non lo sto commentando a motore eh? Che mi sta creando problemi e confusione Ok Che problemi c'è? Non mettere perché punto è virgola di ti ripondo il più quando finisco le classi ma che sto qua non devo fare tutto questo discorso perché essendo C++ altrimenti tipato non devo controllare che passo un int e poiché abbiamo un unsigned int quindi sicuramente abbiamo qualcosa che è sicuramente positivo però comunque dobbiamo controllare se effettivamente abbiamo a che fare con un mm, qualcosa che sia almeno diverso da zero. If yes è eh, uguale uguale a zero. Throw exam exemption in cui dico window size must be positive dice che funziona sta roba, ragazzo, no. qua ci vediamo del piccolo andiamo facciamo il codice, poi vediamo cosa funziona e cosa non funziona ah, se non ricordo male c'è standard vector, giusto? Ah, ok Che qua restituisco un vector di double Prendo qua in input un vector di double questo lo che posso utilizzare Vector double per sotto Data.sides Meno this computer eh, No, this.windowsides più uno. Alla fine ci mettiamo un return. Io che so, io non, io non uso oggetti in C++ da secoli e non mi pare di aver mai utilizzato Vector in vita mia, Ma vediamo, proviamo, no? Perché io mi repeto un programmatore esperto, quindi ce la possiamo fare Beh, intanto facciamo un ciclo for? Cioè praticamente qua dobbiamo creare qualcosa per fare la, la media e il risultato della media lo mettiamo in M praticamente devo implementare quello che abbiamo fatto in una sola riga qua. alla fine qua non c'è bisogno di controllare i tipi di, dati di, di di data perché alla fine possiamo avere solamente double però possiamo anche avere una lista vuota giusto un vettore vuoto quindi data.size è uguale a zero exam exception e gli mettiamo lo stesso messaggio di poco fa vabbè, ci abbiamo tutto allora, adesso ci abbiamo in main in arc c char arc v metto da Double. compiliamo, vediamo che succede non c'è niente, giusto adesso stampiamo i risultati della computazione compiliamo 2, 6, 14 non funziona un cazzo. Ah, ecco perché ho sbagliato ho sbagliato quando metto l'offset 3, 9, 21 perché 3, 9, 21? 2, 4, 8, 16 3, 9 21 <risos> e lo so perché, perché sono un deficiente. Qua devo inizializzare la moving average a 0. 6-12. Yes! Sì, il mio primo codice è si spasso dopo un sacco di tempo. Stiga. la ca Fantasma. E facciamo degli errori. O la nostra eccezione funziona, mettendo degli errori in alto, mettiamo la moving average è 0, Vediamo se troviamo una bella eccezione esplode tutto. Come electro boom? Un'eccezione viene richiamata. Window size must be positive... a positive number. Lè, bellissimo! Cosa succede se invece gli passiamo questa che è 10? The, wi the window size is bigger than the provided data list. Brilliant! The provided data list is empty. Bah! Male per essere uno che non programma da uno sbotto in C. Devo fare l'ultima modifica, vediamo se ci riusciamo. Funziona tutto. Chiudiamo un'eccezione. Yeah! Adesso siamo anche le stringhe, sti co. Dai, alla fine è andata male, pensavo che potesse andare peggio. Ad ogni modo, C continua a farmi defecare. E adesso. Passiamo a Java! Bahemo il codice C in codice Java Con qualche piccola modifica Anzi mi ricordo come si programma ancora in, in, in Java mi sa che non cioè, bisogno di fare questo giusto, perché se non ricordo male in Java possiamo fare questa cosa oh, public ah no, no, era vero extensa yeah, me lo so ricordato <ride> questa è la programmazione improvvisata no, un programma in Java da dieci anni almeno adesso facciamo moving average e facciamo qua private Oh, sai, ricordo male, anche in Java c'è qualcosa tipo i vettori. Andiamo a vedere. Ah no, vero, ci sono gli, le array list. Java array list. Perfetto, utilizziamo le array list. Ah, che due colchi. I template di Java non possono prendere tipi primitivi, primi dobbiamo mettere le classi e quindi dobbiamo utilizzare le classi proprie di co <susurra> al tavolo <susurra> Oh che disagio Eh, mi ricordo qua, devo mettere queste robe qua Sì sì, mi ricordo mi Prevedo dei disagi, prevedo funziona tutta sta merda che ho fatto visto che sono altri ben 10 anni che non programmi Java mm. Index out of bounds giusto giusto Attia. quasi giusto Vediamo cosa succede se questo è meno 2. Windows Size must be a positive number. Se questo qua diventa 20. The Windows Size Big Data è provato data list. E ducissimi punto se non aggiungiamo dati. Provate dal data list i senti. Dormiamo! Alla fine, dai, manco qua è andata così male, nonostante che sia Java che C non li toccavo da una vita. E quindi, pinguini, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo genere di video vi piace? Vi interessa? Fatemelo sapere, lasciandomi un like e scrivetemelo nei commenti. Inoltre, se volete consigliarmi degli altri esercizi che volete che svolga lasciatemi qualche link nei commenti, io vi do un'occhiata e vediamo cosa posso fare per voi. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati per gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Chilu!